diceva Sagan che affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie quindi se tu mi dici che un, un cibo particolare per esempio cura la malattia X o Y o viceversa come spesso si diceva ah, che questo cibo è cancerogeno oppure che causa chissà quale malattia quindi quando si, si cerca di agire sull'emozione delle persone perché poi è quello che fa abbassare lo, diciamo, lo spirito critico beh allora in quel caso è sempre si deve eh, diciamo, alzare il, così, il livello di, di allarme e dire no calma, cioè stanno giocando con le mie emozioni, vogliono farmi agire di pancia e quindi è il caso di fermarmi e chiedere ancora di più, non solo le prove, ma anche tutto il contesto perché eh, purtroppo nel campo dell'alimentazione, eh, così come nel campo della medicina, è difficile che ci sia uno studio definitivo e quindi nessuno studio da solo va mai messo, eh, preso da solo. Quindi se arriva davvero uno studio eh, che dimostra che non so, mangiare datteri aumenta il rischio di cancro, me lo sto inventando, eh. Eh, può anche essere vero, che, cioè uno dice chi dammi le fonti e uno lo, le riporta. Ecco, questo non è sufficiente in questo caso, bisogna andare a vedere tutto il contesto perché se ci sono 99 studi che precedentemente dicono il contrario magari questo, anche se è l'ultimo, magari è sbagliato, magari è stato fatto male quindi bisogna sempre chiedere, eh, diciamo, di descrivere il contesto di una ricerca, cosa già si sapeva e che cosa questo nuovo studio aggiunge eh, agli studi precedenti perché non è che uno studio cancella quelli precedenti quindi sempre quando si ha un'informazione un che gioca molto sulle emozioni bisogna essere ancora più cauti